Ciao, buongiorno a tutti, eh, buon martedì, questa mattina non abbiamo fatto la diretta dedicata ai vinili ma la faremo domani, insomma abbiamo spostato giorno solo per questa settimana perché come sempre insomma tante cose eh, si... Sì. Ehm, si mettono una sull'altra e quindi ci sono tante cose da fare ma non mi sono dimenticata il nostro appuntamento del eh, martedì mattina in questo caso domani mercoledì mattina sempre alle 9, ore 9 sono andata a cercare qualche vinile anche perché insomma a fine settimana ho iniziato a rimetterli a posto tutti nel ricatalogarli quindi un gran lavoro, sono riuscita a fare proprio una minima minima parte e allora mentre li catalogavo insomma ne ho trovati tantissimi che mi sarebbe piaciuto riascoltare e così ho deciso di parlare domani di vinili che hanno a che fare con eh, le donne e eh, con le donne che... Eh, non lo so, magari è da un po' che non le ascoltiamo o magari che non lo conosciamo o, e, e quindi mi dà l'opportunità insomma di farvele conoscere. Tra l'altro all'interno di uno di questi vinili c'è pure una cover che magari passeremo domani. Eh, beh, chi sono queste donne? Senza farla apposta. Tra l'altro le ho prese tutte eh, con i riccioli, con i capelli mossi, non so perché, ma non, insomma è, è, è, è arrivato così. Allora, la prima è Irene Fargo non so se ve la ricordate eh, con l'album la, la voce magica della luna ecco vedete quindi lei è una che andremo ad ascoltare poi abbiamo fiordaliso questo è uno dei eh, album storici anche uno dei brani storici non voglio mica la luna eh, un brano tra l'altro di fornaciari di male Passo e albertelli e eh, eh, andremo a scoprire anche qualcosa in più eh, di questa canzone e poi l'ultima è lei lei è Rossana Casale con la via dei misteri e dicevamo che proprio qui all'interno di questo album, vedete, c'è eh, praticamente la cover Sitting on the Dog of the Bay che andremo anche ad ascoltarci domani così vedremo un po' come l'ha, eh, diciamo, realizzata. Quindi eh, non mi resta che darvi appuntamento a domani mattina, è cambiato solo per questa settimana, il giorno della nostra diretta dedicata ai vinili, Domani mattina, come sempre qui eh, su TRS Radio, a partire dalle ore 9. Ciao, un abbraccio, vi aspetto e naturalmente anche loro, così, vi aspettano. Ciao!